Oh, eccoci, qua. eccoci qua, aspettiamo un po' che arrivi qualcuno, fatemi sapere se si vede, si sente bene. Bene, allora vedo già qualcuno. Benvenuti a tutti, questa sera una nuova puntata della rubrica Il mondo dei sogni qui su Focus 3.0, il mistero della vita, questa sera abbiamo un ospite eccezionale, che è Eugenio Ferraro. È un sognatore, un sognatore che è nato sognatore e non ha mai smesso, quindi è spontaneo, ha delle esperienze molto particolari e si è anche molto dedicato allo studio dei sogni. Tiene il suo diario onirico, annota tutto, osserva le sincronicità e eh, ha letto diciamo, molti libri eh, un po' su, sulla fantasia, sul sogno, su esperienze altrui, eccetera. Ma ce lo spiegherà sicuramente lui questa sera, oltre a farci vedere che cosa noi possiamo fare nel sogno che non c'è uno standard nel sognare perché come siamo tutti uno diverso dall'altro e tutti vediamo il mondo come lo vediamo noi quindi in un modo unico allo stesso modo tutti hanno il loro modo di sognare e questa cosa eh, è un fatto quindi questa sera ascolteremo Eugenio potete fare tutte le domande che volete e noi cercheremo ovviamente di rispondere a tutte. Vi presento adesso Eugenio. Ciao Buonasera Eugenio, grazie Buonasera, per essere ciao, qui. Buonasera, ciao Daniela. Grazie a voi a tutti. Bene. Allora, eh, io questa sera volevo mh, far capire alle persone attraverso te eh, l'importanza insomma, che hanno questi sogni. Quindi, ehm, i tuoi racconti, le tue esperienze, fin dove sei riuscito ad arrivare, perché un limite, lo sappiamo, nei sogni non c'è mai, e quindi ehm, se vuoi iniziare insomma, a spiegare come sei arrivato, dove sei arrivato, quando è che hai capito questa importanza dei sogni, e da quali magari esperienze, letture o soprattutto comunque esperienze. Ti lascio la parola. Grazie Daniela. E, beh, allora diciamo il mio interesse per i sogni nasce eh, già, non pe penso sia nato cioè, eh, da sempre. Diciamo così, perché <ride> come dicevi tu, come anticipavi tu, eh, Sognare, allora dare importanza ai propri sogni, ai miei sogni, e questo è sempre stato diciamo così un mio obiettivo fin da piccolo praticamente, io mi svegliavo e subito mi ricordavo subito i miei sogni e non vedevo l'ora di raccontarli insomma mia madre, mio padre al tempo, comunque loro ascoltavano con curiosità ecco. Il uh, maggior interesse per, uh, diciamo così, lo studio dei miei sogni è nato dal 2017 in poi. Dal 2017 in poi ho deciso di tenere un diario onirico che aggiorno praticamente ogni giorno, eh, quando riesco. Alle volte lo aggiorno anche qualche giorno più tardi, però qualche appunto lo scrivo sempre, e diciamo così che da lì mh, mi sono interessato anche ad altri tipi di esperienze come il sogno lucido e successivamente anche il viaggio astrale e, perché mi sono interessato del sogno lucido e del viaggio astrale dopo il 2017 mh, annotando i miei sogni nel diario onirico con regolarità, ehm, oltre ovviamente a riportare tutta una serie di esperienze molto fantastiche, alle volte, eh, anzi spesso e volentieri, ordinarie, perché di solito i sogni rappresentano molto quello che noi viviamo durante mm. il giorno, no? eh, notavo che ero più consapevole, si può dire così forse, sì. forse un po' più lucido, alle volte avevo dei momenti dove mi, come se mi svegliassi all'interno del sogno. Praticamente mi accorgevo di sognare. Questo era mm. dovuto più che altro all'interesse dato dal diario onirico, da tutta una serie di cose. E da lì praticamente ho approfondito. E, e, e hai che... cosa sì. fare. <ride> sì, sì. Esatto. Esatto, da lì sogno lucido, e ho cercato di sviluppare la mia tecnica, ho letto eh, molto, ho letto un po moltissimo. Anche delle, di alcune di queste esperienze che ti hanno fatto capire che qua insomma c'è qualcosa di diverso, cioè bisogna indagare. Beh, allora diciamo così che è la prima volta. Con un sogno lucido è stato fantastico perché io mi sono svegliato, ero all'interno del mio luogo lavorativo nel, nel sogno e mi sono svegliato, mi sono accorto di sognare e in quel momento la prima cosa che ho fatto, oltre a cercare di tenere un attimino l'emozione a freno perché l'emozione mi trasportava, mi, in qualche modo mi faceva svegliare, e inconsapevolmente ho toccato una parete perché dallo spavento un po', dal, dall'emozione ecco, ho messo la mano ho toccato la parete e la cosa che mi ha più colpito era che la consistenza della parete era come se fosse la parete che tocco tutti i giorni per dire, no? Le stesse sensazioni tattili le stesse mh, lo stesso tipo di calore cioè, era reale era veramente reale però era un sogno diciamo così che quello è stato anche una spinta un po la curiosità a dire però se io diventassi lucido più spesso chissà cosa potrei fare e così si è sviluppata diciamo così la mia pratica ecco mm. dicevo prima Daniela che ho letto un sacco di cose nei, nei miei anni eh, da Michael Raduga a tanti altri autori che scrivono sui sogni lucidi, sui viaggi astrali, eccetera. E, e così ho sviluppato, tra virgolette, la mia tecnica. Mm. E, e che sarebbe? Cioè, raccontala nel contesto, insomma, del tentativo di… Oh, quando programmi un sogno per diventare lucido, eccetera, eccetera, come metti in atto questa tua tecnica? Perché, allora, aspetta, scusami, sì. faccio una premessa. Sì. Eugenio ha fatto quello che eh, ho fatto anch'io e quello che fanno molti sognatori. Come ho detto prima, essendo il sogno una cosa soggettiva, quindi come ognuno ha la propria scrittura, come ognuno ha la propria vita che non è uguale a quella degli altri, allo stesso modo anche nel sogno siamo tutti diversi, quindi eh, dopo aver letto tu, tante cose, io per esempio ho capito che mh, si può fare nostro quello che va bene per noi, quindi se funziona allora ce lo teniamo, quindi eh, Eugenio ha messo insieme un po' di tutte le cose di cui è venuto a conoscenza, non solo che ha detto, mi sembra che tu hai, avuto anche, hai conosciuto anche delle persone con queste esperienze esatto. e hai messo insieme le tue tecniche. Ecco, questo è quello che dovremmo fare tutti, provare a fare tutti, una tecnica su misura per noi. Lo possiamo capire com'è solo provando tutte quelle che, che esatto. conosciamo e poi vedere esatto. se metterli insieme oppure ecco Ma se, se posso Daniela soprattutto sì. l'introspezione quello che per me ha funzionato è stato prima di tutto capire il mio mondo interiore questo lo capivo attraverso il diario onirico cosa succedeva? Che c'erano delle volte dove non ricordavo i sogni è normale eh, tutti noi abbiamo una vita tutti noi abbiamo dei ritmi la vita spesso e volentieri è anche frenetica e quindi non sempre si ha, come si può dire, la lucidità e anche la, la forza di, di ricordarsi i sogni, eccetera, eccetera. E, mi è capitato però, soprattutto quelle volte dove io non ricordavo i sogni, di... Di fare, diciamo così, una specie di introspezione dentro di me, no? e dire: Ma quella sera come mi sono addormentato ero stanco, sicuramente, ma avevo pensieri, ero carico di, non lo so, di qualche ansia, avevo qualche pensiero che mi tormentava, avevo qualche... ho incominciato a fare questo tipo di lavoro qua su di me. Quando mi ricordavo molti più sogni, dicevo: Ma io quella sera come ho dormito? Cercando di ricordarmi come sono andato a dormire, cos'era che in qualche modo mi faceva ricordare tutti questi sogni più delle volte. E diciamo così che la, la, le tecniche, le tecniche sono, sono essenziali, perché attraverso una tecnica noi in qualche modo riusciamo a ad avere più sogni come a poter appunto entrare in maniera lucida all'interno del sogno però mh, se dovessi dividere in percentuale tutto ciò direi che la tecnica può contare un 30 o 40% sì. il resto lo fa veramente la volontà, l'interesse e l'introspezione perché ognuno di noi dorme a modo suo ognuno di noi eh, eh, come si può dire eh, ha un modo di ricordare i sogni proprio eh, e quindi sì. se, io, se io devo dare se io posso dare un consiglio è proprio quello di, eh, di studiarsi di studiarsi di capire i propri metodi di capire i propri sogni perché tutto dopo si sviluppa a secondo di quella che che è la nostra il nostro modo di dormire ecco la mia testa si trasporta anche nella, nella realtà, poi assolutamente cioè è un continuo: sì. È un continuo assolutamente, non ci sì. <ride> assolutamente sì. Io, ad esempio, molti libri citano i test di realtà. Per, eh, per essere lucidi nel sogno, ora non volevo arrivare subito a quello, però proprio mm, in questo momento devo dire questa cosa qua, il test di realtà io fino a qualche anno fa l'ho sempre considerato una stupidaggine, una cosa che adesso rivaluto veramente perché… Eh, oltre a trasportare diciamo così il sogno come dici tu nella realtà mi rendo conto che il test di realtà è un qualcosa che mi aiuta nella vita di tutti i giorni a essere consapevole in un dato momento e questa consapevolezza in un dato momento fatta più e più volte durante la giornata aiuta a essere consapevoli di riflesso nel sogno mm. in sì. qualche modo è un altro stratagemma che ho incluso nella mia pratica quotidiana, perché alla fine la tecnica non la sviluppi solo quando vai a dormire, ma la vivi tutto il giorno. Ecco, se proprio... Come di così fuori, come di giorno così di notte esatto, esattamente sì. è, è quella la tra virgolette magia del, mm. dei sogni ecco, perché sì. siamo abituati a, ad andare a dormire e a spegnere il cervello fare un reset e festa finita quando sogniamo pensiamo che non continuano niente i sogni che siano solo un prodotto del nostro, della nostra mente è festa finita, chiudiamo il discorso dei sogni e andiamo avanti nella nostra vita in realtà i sogni dicono molto di noi, ma molto, e soprattutto se ascoltati, guardati, ehm, in qualche modo eh, integrati nella vita di tutti i giorni, veramente eh, si crea un continuo dalla vita di veglia alla vita di sonno, chiamiamola così, nel mondo onirico, che è, per me è straordinario. Per me. Abbiamo il doppio di informazioni disponibili esatto. sul, sul percorso che stiamo facendo. sì. Esatto. Eh, allora c'è qualcuno che chiede se puoi spiegare il test di realtà. Ma eh, l'hai sì. appena detto. Eh, sì, test di realtà sono delle abitudini di controllare se siamo svegli o stiamo dormendo durante il giorno. Il cervello poi riporta la stessa abitudine anche nel sonno, quindi possiamo capire che stiamo sognando e iniziare un sogno lucido. Esatto. A questo proposito, raccontaci le tue epiche avventure in eh, sogno lucido o comunque in uno stato alterato di coscienza diverso dal sogno ordinario. Allora, ehm, beh, ehm, se posso um, incominciare eh, parlando in maniera visiva, eh, sì. quello che si percepisce eh, molto spesso come la realtà, se non addirittura eh, una specie di realtà aumentata, perché… Hm, le prime volte mi capitava di, di non credere fino in fondo eh, di essere addormentato perché l'esperienza era talmente tanto reale che pensavo seriamente che no, eh, c'è qualcosa che non va in me, eh, che io penso di essere addormentato, in realtà sono sveglio perché ciò che tu tocchi, che tu vedi, che tu guardi, eh, cioè è completamente come reale. la realtà sì, è reale, reale al 100% le prime volte appunto dopo aver toccato il muro facevo spesso degli esperimenti quando mi trovavo lucido in un sogno andavo e toccavo proprio le cose per capire se avessero la stessa identica consistenza di quelle che nel mondo reale appunto nel mondo della veglia non reale sbagliato mm. termine Ehm <ride> Da lì poi eh, si, passa, si passa a tante altre esperienze. O spesso e volentieri mi fermo, mi capita quando sono in un luogo naturale, mi piace osservare il cielo e il cielo ha dei colori che sono indescrivibili. Cioè, è come osservare, ad esempio, mi è capitato di osservare, uscendo fuori da casa mia, da questo sogno, eh, ho detto aspetta che guardo il mio cielo eh, e aveva dei colori dall'azzurro, eh, era un cielo misto tempesta e nell'azzurro si vedevano le stelle, cioè era uno spettacolo mozzafiato, e sono cose che non lo so, magari per qualcuno non dicono niente, a me viverle, viverle al 100%, perché il sogno lucido non è un ricordo come si può avere la mattina del sogno che si è fatto, è un'esperienza proprio reale, come in questo momento io parlo con te Daniela, se io fossi mm. in un sogno lucido starei parlando con te e starei vivendo le stesse identiche sensazioni che provo adesso in questo momento, sia tattile che, anche... che visive, eccetera. Sì, però è anche vero che c'è molto movimento in un sogno lucido, cioè ti devi spostare, sì. devi continuamente continu ah, fare cose altrimenti eh, sì. si dissolve tutto. Infatti, infatti io le, i miei sogni almeno nel tempo di veglia non penso siano durati più di due o tre minuti però diciamo così che sono, in quel momento lì paiono infiniti, ecco, cioè... Si zero il tempo. Sì, assolutamente sì. Mm. Non, non potrei neanche comparare con il tempo, diciamo così, di quello che si vive adesso. un po' come quando stai bene con una persona, il tempo vola, no? Non te ne rendi conto. Invece quando c'è qualcosa che non va, il tempo è talmente tanto che dici, qua, eh, cavolo, è lunghissima, sì. no? Eh, sì. Io penso che sia la stessa identica cosa. Ok. E va bene. Il... Um... Il sogno più fantastico che tu hai mai fatto più esilarante più avventuroso più divertente ma ovviamente c'è anche sempre una parte istruttiva anche nel sogno lucido certo. o viaggio che sia e Beh, quale potrebbe essere il più fantasioso che <ride> mi sono trovato in un bar stile americano degli anni 50 e che infatti mi, se, mi sono meravigliato di come, come ho potuto creare una cosa del genere e, e mi ha aspettato questa persona, una persona che sapeva di me, mi voleva parlare, non vedeva l'ora di parlarmi e in quel momento però io mi sono ricordato che, che non avevo un intento specifico, no? mi sono ritrovato lì, sono rimasto un attimo meravigliato da tutto quello che ho visto, e, e cosa è successo? Che mi sono svegliato, mi sono svegliato nel mio corpo, nella vita di veglia, chiamiamola come, come vogliamo, e, però ho detto no, io adesso il mio intento è quello di continuare a parlare con quella persona, no? perché me ne sono andato? Tornando a riaddormentarmi mi sono ritrovato nella stessa identica location, diciamo così, e, e quello mi ha più colpito. Poi, non lo so, mi vengono in mente altre esperienze. Diciamo che io non sono bravo nel volare. Qualcuno magari mm. è riuscito nel, a volare subito, perché tutti provano, almeno quelle persone che ho conosciuto io, provano subito l'emozione del volare io non ci riesco cioè ancora ho veramente seri problemi di volo mm. quando mi alzo in volo incomincio ad avere delle sensazioni abbastanza eh, eh sì perché è, è tutto reale al 100% e quindi mi sento come se non riuscissi a controllare l'esperienza e automaticamente mi mm. sveglio quindi si sì, succede anche ad altre persone questa cosa qui se vogliamo parlare di esperienze un po' più profonde, sì. nello stato di sogno lucido, mi sono chiesto spesso e volentieri, ma noi abbiamo delle guide, c'è qualcuno che ci guarda. Allora, essendo che io conosco i miei limiti, so che se vedessi qualcosa di… non lo so, se vedessi ad esempio una mia guida, io come me la immagino… Come, sarebbe un'emozione talmente tanto grande che mi sveglierei. Allora io ho fatto un, una cosa, ho immerso le mie mani del mio corpo onirico eh, all'interno di un muro, in questo caso era il muro di casa mia, sentendo tutte le sensazioni come se stessi mettendo le mani dentro il polistirolo e mh, ho fatto una preghiera mentalmente dicendo... Se c'è una guida in questo momento che mi guarda, mi osserva, ehm, so che non riuscirei a vederti, ma se puoi, toccami le mani. E in quel momento io ho sentito delle mani caldissime, un tocco così delicato, quasi angelico, che mi teneva le mani e me le accarezzava. E anche questo è stato come, non so, una piccola Bellissimo. conferma che qualcuno c'è. Qualcuno Qualcuno c'è. Altre esperienze sono state... le. Esperienze esperi fuori dal corpo, esperienze in cui ti senti proprio che... Eh... E, diciamo l'esperienza fuori dal corpo, la prima volta che mi è capitato eh, sono riuscito a vedere il mio braccio, io ero proprio sul momento di staccarmi, e vedere questo braccio, pur sapendo che dormivo, mi ha in qualche modo creato una scarica di emozioni, che ho detto, oddio, oh sto, sto veramente facendo questa cosa, e mi sono svegliato, questa è stata la prima esperienza. E quando ho imparato anche quello, è, è stato piano piano, imparare mm. a interagire col, col, col mondo, con questo corpo che... Che, che non è il mio, cioè è il mio corpo, ma non è il mio corpo quello che sono abituato Fisico. a sentire. Mm. Fisico, esatto. Mm. Eh, ho dovuto fare come una scuola. Cioè, la, le, io, se, se adesso ricordo le prime esperienze di, del 2017, eh, mi viene in mente che che mi sentivo abbastanza vulnerabile, no come se dovessi rimparare qualcosa che, che, che, non, che non ho mai fatto, che comunque non ho mai imparato, sì, che c'è, sì. però è, è come muovere i primi passi, non so come spiegare questa sensazione. È qualcosa che è successo in anche a me però, eh, io rifiutavo queste esperienze che avevo no? e quindi per me è stato più difficile. Ma mi sono ostinata tanto finché ho capito che invece di eh, cercare di andare contro dovevo cercare di capire, di capire qualcosa. Cosa c'entravano queste cose qua che vedevo di notte con me e poi è iniziato. Poi. Quindi è difficile perché non sai, non c'è una scuola, non c'è almeno non c'era no. ai tempi miei. E quindi tu sei solo con questo tuo fra virgolette esatto. problema. La stessa situazione si era trivato, trovato anche Robert Monroe e molti altri, non, non avevano confronti. E quindi devi fare tutto da solo esatto. ed è un po' come una una rinascita alla fine quando riesci a trovare l'equilibrio che c'è perfetto fra notte e giorno e che la nostra vita, cioè il corpo dorme perché ne ha bisogno, ma noi non dormiamo mai e quindi di notte noi continuiamo a viaggiare e fare. Quando si, si è scoperto questo è, è impagabile, diciamo. È impagabile. Esattamente, sì. esattamente. C'è infatti qui una persona che scrive perché non leggo i nomi, eh, se ci si sveglia da un sonno e poi ri riaddormentandosi si continua dove si è interrotto, com'è possibile? Ecco, c'è gente che queste cose non, non, non le sa, ma certo. comunque eh, sì, sono possibili perché sono ordini che noi diamo a noi stessi un po' come esatto. dire io alle sei mi devo alzare se io me lo ripeto, me lo ripeto riesco anche senza sveglia a svegliarmi alle sei. quindi sono cose abbastanza umane quelle di tornare a letto pensando a cosa stavo sognando e quindi poi riesco a ripescare il sogno esatto, sì. esatto. Eh, spesso e volentieri mi è capitato non con i sogni lucidi ma con i sogni ordinari eh, di svegliarmi scrivere il sogno e a un certo punto di voler dare io una continuazione a quel sogno quindi mi riaddormento mm. con quella di adesso vorrei che il sogno continuasse in quella maniera lì spesso e volentieri eh, per una persona che magari tiene un diario onirico che in qualche modo eh, è allenata a riconoscere i propri chiamiamoli stimoli onirici eccetera eh, riesce abbastanza volentieri ho sentito più di una persona a furia di provare mm. documentarmi eccetera che riusciva in questa cosa ecco eh, un po' come, come appunto dici tu Daniela eh, ci dobbiamo svegliare a una certa ora e sì. automaticamente ti svegli due minuti prima della sveglia ma secondo me come hai detto tu prima invece all'inizio è tutta una questione di sapere che funziona così se io so sì. che funziona così otterrò il mio risultato, punto, si chiama volontà, si chiama esatto. intento e quindi io so che questa cosa si può fare quindi la faccio perché è quello che mi serve basta, come diceva Vadim Zeiland, come andare all'edicola a prendere il giornale esatto. e cosa fatta sì, sì Va bene, e allora ehm, raccontaci qualche altra tua esperienza, proprio qualche sogno in cui ti sei divertito in cui, o che ricordi allora, volentieri da piccolo, da grande, da, di ieri. Allora, diciamo che un sogno che mi ha colpito è da quando ho registrato tutti i sogni ne ho fatti solamente due, ah, abbiamo... e tra l'altro che sì? sarebbero vite parallele, no? Sì. Ho visto che l'hai citato anche tu nel gruppo di Universo Sogni, e effettivamente, allora, eh, se posso raccontarlo, se... Certo, devi! Eh, <ride> eh, praticamente mi ritrovo in questa, in questa festa, c'era una festa um, organizzata all'aperto, io ricordavo questi caravan eh, tutti messi a mo' di cerchio e queste luci, era una festa eh, che in quel momento lì io non sapevo che, che cosa ci facessi lì, è iniziato tutto molto lentamente. Io mi sono trovato in questa festa e piano piano, piano piano affiorano i ricordi come se a livello energetico arrivassero piano piano le informazioni del corpo che io abitavo in quel momento era il corpo di un ragazzo eh, senza barba se un completamente diverso da quello che sono io però in quel momento percepivo che ero io ero proprio io un altro io solo che eh, non sapevo cosa stavo facendo lì finché eh, a un certo punto senso, sento questa sensazione di tristezza, ero triste, ero molto triste, nonostante io vedessi tutte le persone che si stavano divertendo, io ero tristissimo e faccio per allontanarmi da questa festa e me ne vado, c'era un bosco, era organizzata proprio in mezzo a una radura e intorno a questa radura c'era questo bosco, me ne vado tra i rami, no? tra i rami, gli alberi, i cespugli, proprio me ne vo mi volevo isolare completamente. Mi siedo su, su un tronco d'albero caduto e in quel momento arrivano altre informazioni che sono a una festa di matrimonio. Sono a una festa di matrimonio e non è il mio. Io sono lì seduto, eh, sono un invitato. Una ragazza, io la vedo da lontano, mi ricordo che la vedevo camminare, eh, era bionda eh, con questo vestito particolare, eh, aveva questi jeans a vita alta eh, e questa camicia bianca con ricamato, non mi ricordo che motivo, era ricamato di rosso, eh, si avvicina e in quel momento come si siede vicino a me arrivano altre informazioni. Capisco che io eh, sono invitato al suo matrimonio, il matrimonio di questa ragazza io sono innamorato di questa ragazza, ma questa ragazza ha un matrimonio combinato con il mio fratello, Kelly. Kelly. Io mi vivo praticamente tutte queste emozioni, la rabbia, eh, il desiderio di, di voler essere corrisposto da questa ragazza. E questa ragazza è sempre stata una mia carissima amica, è più amica rispetto a mio fratello ma in quel momento capisco che arriva, arrivando a altre informazioni tutto molto piano, piano piano piano piano capisco anche che è un matrimonio combinato io non ci posso fare niente perché funziona così, funziona così. a un certo punto vuoi per l'alcol vuoi per qualcosa mi sfogo con lei gli dico che io sono sempre stato innamorato di lei che lei poteva dire di no, che lei poteva fare qualcosa, a un certo punto questa ragazza mi bacia. Capisco che anche lei è sempre stata innamorata di me, ma anche lei si è trovata in quelle condizioni tra le famiglie di dover in qualche modo riempire a questi doveri. no? In questo bacio avviene qualcosa di... di posso dire trascendente, perché oltre a provare un misto di emozioni molto forti, è come se mi si fosse aperto qualcosa qua nel cuore, si fosse proprio aperto nel sogno, si fosse aperto, e in quel momento io è come se fossi stato cosciente e consapevole del di chi ero, di chi sarò, e soprattutto di, di, di, di come andranno le cose. E quando guardo lei, vedo mia moglie di oggi. E quindi in quel momento il messaggio è molto, così, molto terra terra è che l'amore trascende veramente il tempo e lo spazio. Quello che ho provato in quel momento è stato come aver vissuto questa vita, aver vissuto, cioè, aver vissuto quel pezzettino di quella vita lì, di quella linea temporale e allo stesso tempo di essere sempre collegato con quella persona che è lì, che è la stessa persona che è qui e che io sono quella persona che è là e che sono lo stesso la stessa persona qua. È molto difficile da spiegare sì. perché è stato un turbine di emozioni, di amore, però quello che ho intuito quando mi sono svegliato, che poi sono quei sogni che ti svegli carico e ti svegli, non lo so, a mille, l'amore, proprio mi è rimasto il messaggio in testa, l'amore trascende il tempo e lo spazio e questo io l'ho proprio scritto nel mio diario onirico vita parallela perché per me è come aver vissuto un pezzettino di un'altra vita che ero sì. io eh. l'impressione che dà a me eh, a un certo punto non, non trovavo una risposta perché c'erano delle incongruenze su quello che io sul materiale che avevo allora ho pensato, ma caspita, io queste cose le ho vissute, cioè io ero lì, ero lì stanotte, cioè quindi il tempo è presente e quindi io vivo queste cose. Se poi ci accorgiamo anche che hanno a che fare con quello che stiamo facendo adesso, capiamo che abbiamo una mole di informazioni in più su tutte le possibilità, su tutte le cose che probabilmente stiamo anche facendo in, una, in più dimensioni. E ci rendiamo conto anche che eh, la nostra vita è molto più movimentata di quello che pensiamo. Sì, e quando ci sono sì. questi messaggi così, diciamo, evidenti, eh, non serve neanche più trovare una, una collocazione, come le persone che, cioè come la religione che dice c'è cioè, la reincarnazione. Io credo che molte di queste cose ci siano state tramandate così perché era la modalità più semplice di spiegare una cosa, non si può spiegare qualcosa che è senza tempo e senza spazio a un essere umano, però le possiamo sperimentare, sì, le possiamo sperimentare. Sì. Sono e... esperienze che personalmente non so, mi, lasciano, mi lasciano un segno, Cioè, io, io sento che ogni volta che ho questo tipo di esperienze qua cresco, Cresco, eh, cresco e quindi perché lasciare tutto nell'inconsapevolezza? Se io non fossi stato un minimo consapevole non avrei vissuto questa, questa esperienza e quindi spesso e volentieri ci svegliamo arrabbiati e non sappiamo perché, mm. ci svegliamo felici e non sappiamo perché, ma come dici tu si vivono, perché si vivono delle esperienze che se noi fossimo un minimo consapevoli, appunto, renderesti conto che la vita eh, prosegue, prosegue anche mentre noi dormiamo, e va avanti, e chissà dove va, non, non abbiamo le risposte, sì. ecco. Però un po' impariamo a conoscerci, perché... Nei sogni siamo pur sempre noi che pensiamo, che facciamo, eccetera. Quindi possiamo analizzarci molto meglio da un punto di vista che noi non vediamo di giorno. Quindi sono tanti gli aspetti che possiamo vedere di noi stessi in sogno e quindi eh, aggiungere informazione a un lavoro di autoconoscenza. Ecco, sì. C'è un, un utente qua Facebook che scrive... Anime gemelle, come nel libro di Brian Weiss, Molte vite, un solo amore. Sì, mi è successo altre volte di parlare con persone che hanno ricordato una relazione che era con la persona con cui hanno una relazione adesso. Quindi, sì, sono tante. Ci sono anche molti film a questo proposito che spiegano. Come funzionano o come è possibile, sono possibili le vite precedenti, però chiamando le vite precedenti non importa alla fine come vogliamo chiamarle, e come dice anche Raduga, lui la chiama la fase, io la chiamo la porta del sogno, quando attraversiamo la porta del sogno sono, tutto è possibile. Non ha limiti il sogno, come invece nella veglia siamo limitati dai nostri cinque sensi. No, Nel sogno sì. tutto si stravolge, tutto può diventare tutto, quindi sì. Infatti eh, se, posso, se posso interromperti Daniela, una cosa che ho dovuto imparare è proprio non portarmi il mondo della veglia all'interno del sogno, nel senso che spesso e volentieri, ad esempio, con le esperienze astrali, eh, mi ci è voluto un po' per capire che io potevo anche attraversare una porta, perché in realtà mm. è, il mio corpo astrale è un. Sì, non è il corpo fisico, non ha massa. Prime, <ride> è una massa. Le prime no, volte, sì. le prime volte, per condizionamento, io avevo. un diciamo così, timore, ho detto cavolo, forse sicuramente prendo una botta in testa e la botta in testa la prendevo su serio tentando di attraversare una porta perché, perché alla fine sono dei condizionamenti che abbiamo noi se tu credi che non riesci ad attraversare quella porta non riuscirai ad attraversare la porta esatto. e spesso volentieri le ho dovute aprire per poter andare avanti e... Sì, c'è stato quasi del magico nel imparare un'altra volta a muoversi in un altro tipo di ambiente, ecco, che poi è un ambiente molto intimo. Cioè ci, ci andiamo tutte le sere, ogni volta che chiudiamo gli occhi, solo che andarci in maniera consapevole è, è già diverso, ecco. Mm, anche più... Ehm, più completo come una signora scriveva oggi diceva io ho fatto un sogno seppure non era un sogno bello però io mi sono svegliata con, come se fossi più completa come se cavolo io esatto. ho visto cosa faccio anche di notte quindi io non dormo mai si può dire no? sono consapevole anche di quello che faccio di notte quelli sono traguardi per chi Cerca più informazioni su se stesso, cerca di comprendere se stesso. Ma eh, volevo chiederti, Eugenio, con, con queste esperienze astrali, ehm, raccontaci un aneddoto, un, una di queste esperienze che hai avuto. Allora, ehm, succede che faccio la tecnica, eh, esco, esco dal mio corpo. All'inizio non vedo niente, ho, ci sono altri metodi, come diceva appunto Raduga, per stabilizzare, tra virgolette, eh, la fase, il mondo onirico, eccetera, eccetera, eccetera. Stabilizzo e decido, per la prima volta, dico, boh, provo a vedere dove, mh, aprendo una porta, e pensando che dall'altra parte c'è qualcosa che mi aspetta voglio vedere cosa mi aspetta non ho espresso per la prima volta un intento chiaro preciso voglio andare lì oppure voglio andare là. no eh, portami dove c'è qualcosa per me io ho aperto la porta e mi sono trovato praticamente non lo so perché tuttora ancora, ancora studio quel sogno in un vecchio hangar eh, militare eh, appartenente eh, alla guerra fredda, mh, dismesso, eh, dove c'erano questi esploratori, eh, quelli che vanno a esplorare queste, eh, fanno gli urbex si chiamano, esplorano un po' eh, tutte quelle strutture abbandonate per mm. divertimento, per passione e girando per questa struttura trovo un uomo, un uomo, lo vedevo sempre da lontano, un uomo con un cappuccio molto sinistro, molto tetro, che, che mi faceva cenno di seguirlo, io lo seguivo, lo seguivo, ma ogni volta mi faceva perdere, non lo ritrovavo, poi il, perdevo un po' la vista… E dovevo un'altra volta ristabilire il tutto alla fine. Eh, Quell'uomo, quando l'ho trovato e si è abbassato il cappuccio, ho visto che era identico a me. Cioè, mm. Ho visto me stesso lì. E quando l'ho visto, io l'ho guardato, io ho sorriso, lui ha sorriso e mi sono svegliato. <ride> e lì sì, e lì ho detto. Ma... <ride> Forse sarà stata una parte di me, essendo che non ho espresso un intento specifico, che mi ha voluto Ma giocare ehm, uno scherzo. che cosa hai provato quando… È stupore, stupore, eh, però mi è, come dicevo prima, mi è scappato un sorriso, non lo so. È come un, uno scherzo, uno scherzo, no? Un'altra esperienza astrale. Io spesso e volentieri ho provato ad esempio a trasformare il mio corpo astrale in qualche animale mi sono divertito per un po' di tempo a fare questo genere di pratica e nonostante io volessi trasformarmi in cose eh, tipo lupi tipo così, mi trasformavo sempre in un gatto in effetti scusate anche per i gatti che sono un attimino <ride> sono che girano ben, ben i gatti sì. <ride> mi, mi trasformavo sempre in un gatto, tra l'altro un gatto bianco con una macchia arancione sulla schiena non ho mai capito perché e nonostante io mi sforzassi di trasformarmi in qualcos'altro, finivo sempre per diventare un gatto con tutte le sensazioni che può avere un gatto presumo io avevo una, una vista molto più chiara e le vibrisse mi davano un fastidio allucinante e i, tutti i movimenti erano non più da bipede ma da quadrupede quindi io mi muovevo proprio come un quadrupede sentendo la muscolatura sentendo le, le zampe sul terreno Provavo quelle sensazioni lì, eh, al 100%, come se, fossi, come se fossi sveglio, ma fossi mm. un gatto in questo momento. E l'unica volta che ho provato a volare, perché come vi ho detto prima io ho un sacco di problemi col volo, è stato trasformarmi in un falco. Quello è avvenuto quasi, quasi di colpo. Mm, io ho fatto così, con le mani, perché volevo volare e mi sono ritrovato che ero un falco. Non, non volendo trasformarmi, ecco, però ecco, la sensazione del volo l'unica volta in tutti i miei anni di, di ario onirico è stata proprio volare come un falco e me la ricordo tuttora perché è stato bellissimo sentire l'aria tra le piume, io mi ero focalizzato su quello, l'aria tra le piume, essere leggeri, sentirsi trasportare dalla corrente, poi sbattere le ali e se avere una una sensazione di non lo so, di potenza di forza di... spinta energetica sì, esatto eh, sì, quelli sono stati diciamo così delle bellissime esperienze ecco eh, così adesso ricordarmi a parte i gatti sì, <ride> non ma... ho avuto altre trasformazioni <ride> è bello perché ehm... Nel sogno tu puoi veramente fare l'esperienza di essere sì. qualcosa che non sei. A me è successo una volta che ero un uomo, più o meno negli anni 20, o negli anni adesso non lo so, forse erano gli anni 60, so, io ero innamorato di una ragazza. E allora io la guardavo, però avevo paura, un po' come fanno i gattini quando toccano un animale delicato. Vai vicino ma non lo toccano veramente perché sembra fragile. E quindi io ero incantata, ho capito cosa prova un uomo davanti a una donna. Non ha niente a che fare con quello che prova una donna. E quindi io so adesso che cosa prova un uomo innamorato davanti a una a una donna, come per esempio so come si pilota un aereo perché l'ho fatto in sogno. Quindi sono cose che siccome le facciamo veramente, eh, io mi ricordo come si fa. Quindi so dov'è il gancetto, non lo so del paracadute e altre cose. E queste sono esperienze che si fanno in sogno. Non dico che magari ci debbano servire nella realtà, ma rimangono esperienze e creano memoria. Quindi noi abbiamo un bagaglio di informazioni consapevoli molto più grande. Invece mh, senza queste esperienze, senza il ricordo di una vita onirica, noi abbiamo solo la consapevolezza della memoria che abbiamo qui. Non abbiamo la consapevolezza della memoria del sogno. Se invece i sogni ce li ricordiamo, sì. E quindi possiamo osservare sincronicità, déjà vu, eccetera. Possiamo iniziare a collegare questo grande mistero che è il mondo con quello che abbiamo imparato. Esatto. Poi, poi Daniela, avendo anche queste esperienze, ovviamente uno si sveglia che è contento al eh 100%, sì. quindi ti vivi una giornata. E non lo so come adesso ti un esempio proprio stupido, come se fossi stato a Gardaland, ti passi la tua giornata lavorativa, tutti i tuoi impegni, con un'altra carica, no? Perché in quel momento è come aver dato uno sguardo in un mondo veramente fantastico, magico, non so come... E anche un, delle volte si esce di casa la mattina dopo un sogno così dove il mondo sembra una sciocchezza, quindi tu dici ma esatto. che quali problemi mi devo fare? Io? Cioè non esatto. so se abbiamo notato esatto. cosa abbiamo fatto. Sì, quindi è un po' ehm, vivendo due mondi eh, si possono rivalutare entrambi. Per, eh, guardare la realtà con occhi diversi guardare anche il sogno con occhi diversi. Quindi è sempre evoluzione, è sempre introspezione perché è un lavoro che da che mondo e mondo si fa da soli, a parte qualche gruppo onirico o raccontando i sogni a qualcuno. Tu sei fortunato che potevi raccontarli ai tuoi, sì, perché a me sì. diciamo, è un sogno, torna a dormire. Eh, eh. <ride> Quindi sì, è una bella cosa che tu lo faccia anche con, con i tuoi figli. Sì, sì, sì, loro si svegliano, soprattutto il piccolo, ogni tanto... Dice, sai papà, oggi ho sognato questo, questo, questo, questo mm. io lo ascolto perché eh, giorni fa mi ha detto, ma papà come si fa a volere non rompere un vaso nel sogno io gli ho detto, ma perché? perché io mi ha spiegato con le sue parole che lui vede questo vaso ogni volta nei sogni rompersi e lui non vuole che si rompa e io gli ho detto, semplicemente guarda, togli lo sguardo da lì, guarda da un'altra parte, pensa che il vaso è a posto e poi torna a guardare. Poi qualche giorno dopo si è svegliato, io gli ho chiesto, ma allora ha funzionato? Sì, sì, ha funzionato, ha funzionato, poi sai, la fantasia, è, è, soprattutto quella dei bambini, è un grande motore per questo genere di esperienza, poi loro secondo me hanno anche molta più facilità di noi adulti di entrare sì. in maniera anche consapevole all'interno di questi mondi. Ecco. Diciamo che secondo me il modo consapevole è l'unico che hanno, perché ecco. finché non eh, entrano in società attraverso non lo so, la scuola, gli insegnanti e quelle cose lì, ma chi anche dopo loro sono molto semplici quello che vedono è realtà quindi io non ho mai conosciuto nessuno che mi ha detto eh, mio figlio mi ha detto ho fatto, mamma ho fatto un sogno lucido un figlio ti dice ho fatto un sogno poi tu ti accorgi che è lucido esatto. però loro, per loro i sogni sono così sono anche utili a farsi, farseli raccontare perché si può anche capire lo stato d'animo del, del bambino quando è piccolo emergono magari le sue paure possiamo capire facendoci raccontare i sogni anche come sta questo sicuramente come, come lo è per noi ecco, esatto bene Eugenio allora eh, se eh, vuoi aspetta che guardo da qua se ci sono altri commenti se vuoi raccontare un'altra delle tue esperienze insomma di sogno lucido qualcosa di, sì, di insomma eh, strabiliante come allora, sono i sogni lucidi quelli ipervividi diciamo che in un, in un altro sogno lucido mi sono trovato in questo parco eh, dove c'erano delle case eh, delle case io penso che erano molto stile anni 20, anni 30, una città che poteva essere, a me ricordava una della vecchia Europa, diciamo così. Mm. E, e c'era questa persona che in qualche modo con la mente riusciva a accendere dei fuochi accendeva dei fuochi intorno a me, accendeva dei fuochi mh, vicino a lui, e io mi meravigliavo gli dicevo ma com'è che fai? E lui mi ha guardato e senza entrare nel, nelle religioni eccetera, io sono, io sono cristiano, per me quindi ne, nella mia mente ho tutta una certa impostazione ecco, ma lui mi ha detto, eh, mi guarda e mi fa, io accendo tutti questi fuochi perché Dio è la luce nel mondo. E in quel momento eh, lui si è fatto vedere che si è inginocchiato, si è messo come in meditazione, e in quel momento mi ha fatto capire che mettendosi in meditazione arrivava questo fascio di luce che lo, che lo copriva praticamente, e lui in quel momento era in contatto con qualcuno più in alto che gli dava delle direttive, io presumo qualche angelo o Dio stesso, non lo so, però eh, quando è sceso questo fascio di luce, si sì, è come, non lo so, eh, mi viene in mente la trascendenza, no? è come è trasceso tutto il mondo onirico e io ho visto questo luogo eh, bellissimo, cioè è indescrivibile con le parole perché... Eh, era un luogo di luce, di luce. E sono rimasto sì. così a guardarlo per due secondi, per due secondi, e lì poi mi sono svegliato. Ho ripreso, ho proprio aperto gli occhi, come se ci fosse stata una continuità no? dalla sveglia, mm, sì. da, da, dal sonno alla, alla veglia. E mi è rimasta questa immagine che ho provato a disegnarla, ma è impossibile. Di questo no, luogo, eh, ecco. io, io lo faccio delle volte, ma anche se non sono capace, ma almeno ci provo, insomma, diciamo che li faccio solo per i sogni: i disegni, ecco. sì. A bene. Me allora, queste esperienze ehm, nei sogni lucidi spesso e volentieri, giro per il luogo dove sono quei due o tre minuti, eh, provo, come dicevo prima, a trasformarmi o osservo. Una cosa buffa, mi è capitato che mi sono trovato in questo luogo e dico, boh, eh, decido di provare a volare, una delle tante volte che ho provato a volare. Apro la finestra, ero al primo piano, sto per lanciarmi, che anche lì ci è voluto un po' prima di farlo, perché le sensazioni sono quelle proprio fisiche, tu vedi il tuo piede che si appoggia sul davanzale, tu spalanchi questa finestra, insomma ti devi lanciare se vuoi volare. Sto per farlo quando arriva questo ragazzo tutto riccio, con i capelli biondi, e mi fa no! <ride> io mi giro, io mi giro, perché no? Non puoi, mi ha detto, cioè strillando tutto preoccupato, io mi lancio, ovviamente non riesco a volare, ma quello che mi può succedere è solo cadere, rotolarmi per terra, io lo guardo mentre sono disteso per terra, lui mi sta ancora osservando dalla finestra molto contrariato di quello che ho fatto e io gli ho detto, ecco, te l'avevo detto che, che riuscivo. Eh. Adesso ho preso e sono andato a esplorare un po' il posto, però sì. era buffo, diciamo così il modo in cui anche l'inconscio in qualche modo dice hai dei limiti. Eh, fermati un attimo, ma però, credo che siano limiti che impostati sì, da noi, io, impostati da me, lo so, mm. <ride> ce la farò sì. prima poi. Ce la farò. Sì, sì, ma. Eh mi era venuto in mente per associazione una cosa ma non mi ricordo eh, comunque sì sono limiti che ci mettiamo noi sono eh, quando noi abbiamo deciso è un po' come sempre quella, quella persona che pensa che mettendo sotto il cuscino l'aglio sì, si ricorda sì, sì, i sì, sì, sogni sì, sì. ma se, fun, funziona e continuerà a funzionare e, ci sono allora qua delle domande eh, su per esempio eh, c'è una persona che scrive le esperienze fuori dal corpo sono meravigliose assistere ai propri interventi chirurgici poi è indimenticabile Sì, succede <ride> che la paura delle volte fa, ci fa uscire dal corpo io eh, mi ricordo una storia <coughs> di un soldato che ehm, ovviamente era, era in guerra, era in guerra quindi a un certo punto eh, lui scoppia una bomba, eh, il soldato prende fuoco e comincia a correre nella neve, a un certo punto si sdoppia perché è una questione di panico di sopravvivenza quindi devi vedere la cosa da più angolazioni. se ti guardi stai prendendo fuoco allora il corpo astrale cerca di urlare alla persona che corre che sono la stessa rotola rotola gli dice e insomma in questo tutto durato qualche secondo il corpo si è sdoppiato e è riuscito a far capire al soldato che si doveva rotolare perché altrimenti moriva bruciato. Quindi sono delle volte, anche nel sogno, quando noi abbiamo paura di vedere qualcosa, ops, la vediamo da fuori l'immagine come per protezione. Quindi sì, ci sono dei casi io ne ho letti tantissimi di, di, sui sogni. Allora, poi abbiamo il commento che ti avevo letto e una persona scrive a seguito di un lutto è anche possibile che mutino i sogni e che diventino più significativi. È vero secondo me perché nel momento di un lutto c'è un cambiamento. C'è un cambiamento quindi cambia tutta la persona e quando c'è un lutto c'è anche molto spesso un'introspezione. Iniziamo a farci delle domande, a pensare alla spiritualità, quindi anche i, i lutti Portano sì anche altre esperienze, per esempio, anche portano le visite dei defunti precedenti o addirittura del defunto di cui abbiamo subito il lutto. In questo senso, tu, Eugenio, lavori anche nell'ambito della cura. E sì. Tu hai avuto contatti con altre persone viventi o defunte che conosci e che ti sono venute allora, in sogno? Mi è capitato una volta eh, di un ospite della mia struttura che era mancata già da un bel po' di tempo. E io mi sono ritrovato lucido all'interno della struttura e l'ho rivista in quel letto che mi chiedeva veramente aiuto. Cioè, mi, mi diceva aiutami, aiutami, perché io non, non, so, non so perché non viene nessuno ad aiutarmi. Mm -hmm. Io ho inteso come in quel momento, magari, non lo so, poi io sono diventato, cioè, sono ritornato un'altra volta nel corpo, perché questa cosa mi ha fatto un po'... Mi ha lasciato un po' Non di essere morta. È, è quello che ho pensato, ho intuito, mm. ma risposte concrete non mi sento di dare su questo evento qua però sì, mi chiedeva sì, aiuto perché non capiva perché nessuno veniva a vedere di lei Insomma, lei è nel letto da un bel po' di tempo io chiamo perché nessuno viene mm. e, ed era mancata da un bel po' di tempo ecco. sì, mi ricorda una, anche un episodio di Monroe che scrive nel suo libro dove c'è questa donna che abita ancora a casa sua, ma è morta da chissà quanti anni. E, e quando vede Monroe, perché queste persone ancora attaccate alla terra eh, e che non riescono a capire, che sono in un altro stato di coscienza, eh, riescono a vedere soltanto i, tra virgolette, i vivi, e quindi quelli che escono eh, in in astrale, quelli che, che vedono con il corpo astrale, con quelle persone riescono a comunicare. E quindi lei vede Moro e gli dice cosa fai qui, sei venuto anche tu a portarmi via qualcosa dalla casa, mi hanno portato via le sedie, i quadri e tutto, cosa vuoi portare via? Cioè era proprio arrabbiata come dire sì, qua sì, non sì, mi sì. vede nessuno, mi rubano le cose. Sono molte Invece... secondo me le persone smarrite, che sono quello che poi noi chiamiamo... Fantasmi. Invece, questa persona era proprio sconvolta perché non, non capiva, cioè era proprio non capiva il perché nessuno arrivasse. Lei chiamava con il campanello e nessuno mm. veniva a, a, ad aiutarla. Mm. Ecco, lei sì, chiama, sì. chiama, chiama, chiama e non arriva nessuno. Un'altra esperienza più bella, invece, è stata con mia nonna. Lei è mancata già da un bel po' di tempo. Mm. E tra parentesi l'ho sognata pochissime volte, dei sogni tra virgolette normali, ma in maniera lucida eh, è arrivata in un periodo un po' difficile, un po' complicato, no? difficile, della mia vita, senza neanche aver chiamato che... Eh, io mi ricordo solo che ero seduto su questa panchina e io sono diventato consapevole quando il dialogo era già finito, io mi sono accorto che stavo parlando con lei, ma avevamo già finito di parlare e c'era una luce, una luce che no, non riuscivo neanche a guardarla, era la, una luce che veniva dal luogo, io avevo gli occhi semi chiusi da tanta luce c'era. E io gli dico, Buon dai nonna che con papà, dopo veniamo a prendere un caffè, lì di te. E lei mi dice... Eh, co con la voce un po' da, da prendermi in giro, eh, mi dice sì, sì, sì, dai, va bene, ti as ti vi aspetto, vi aspetto, va bene. <ride> e Il sogno poi continua che io mi recco eh, da lei ed ero un'altra volta lucido, ho perso consapevolezza per poi ritornare un'altra volta lucido, sono nella sua casa, sono con mio padre, ma io dico, essendo che... Eh, quando uno è lucido in un sogno, ha tutti i ricordi della vita di veglia, mm. e dice, eh, ma io è inutile che cerco qua, perché mia nonna è mancata. In quel momento però, che, essendo che ero diventato lucido tardi, il dialogo era già mezzo finito, e per me era ancora viva, ed ero in un luogo dove c'era tantissima luce, che tra, tra l'altro non riuscivo neanche a guardarla in quel momento io mi accorgo quando sono a casa sua con mio papà che sì ma lei non, non può lei mi ha detto ci aspetta ma non può aspettarci perché non c'è in quel momento io l'ho interpretata un po come una visita ecco mm. una visita in un momento un po un po particolare ecco sì sì c'è una eh persona che scrive, la persona ti chiedeva aiuto per andare oltre il velo, questo è vero, eh, a volte basta eh, dirle di sentirsi libera di andare nella luce, eh, rassicurare il suo percorso, Ah, è Antonella, sì perché non leggo i nomi, sì è vero funziona questa cosa, poi nella letteratura ci sono dei casi ostici dove le persone magari non si fidano di te, non vogliono ce n'è un po' di ogni, come qua come qua da noi, certo. ognuno è fatto a modo suo, però sì ci sono spesso delle persone che sono smarrite perché non sanno più che stato di coscienza vestono oppure non vogliono credere e vogliono rimanere attaccati alla terra, continuano a cercare le, le persone, ma per centinaia di anni anche questo. Un'altra utente scrive, vanno rassicurati, guidati, convinti che devono cominciare il loro nuovo percorso verso la luce, devono evolvere, capita anche le prime volte che si creano contatti di transcomunicazione strumentale. Sì, di esperienze ce ne sono tantissime, è successo anche a una mia amica che ha perso il marito, il marito ha continuato a girare per casa e una volta ha fatto anche cadere un lampadario, ma il lampadario era avvitato con delle viti grosse dentro il certo. muro, quindi ecco ci sono queste, queste esperienze che le persone hanno, non si può negare che insomma noi non siamo solo i nostri cinque sensi. E quindi il sogno ce lo dimostra il sogno secondo me è anche un allenamento perché se io sono un sognatore quando mi trovo come quella signora poverina nel letto e non arriva nessuno mi faccio delle domande faccio un test di realtà provo a pensare adesso voglio che arrivi qui mia nonna ok vedo mia nonna ok ho capito sono da un'altra parte quindi eh sì, anche i tibetani lo facevano, studiavano lo yoga del sonno e del sogno proprio per abituarsi ad andare di qua e di là del bardo, quindi senza il corpo ma consapevoli, quindi in un viaggio astrale, con esperienze di trascendenza come, come dici tu Eugenio, e tutto è aumentato come in un sogno lucido, tutto è iperrealistico e vediamo anche tutti i peli e contiamo i, i peli dei baffi del gatto o vediamo la luce nei suoi occhi, quante ciglia ci sono, è tutto molto, cioè possiamo scegliere di vedere eh, con un focus grande o con uno piccolo, possiamo scegliere che cosa fare, cosa vedere, tutto si materializza, quindi cambia anche l'idea che noi abbiamo. Del nostro, del nostro potere, di quello che possiamo fare, di cosa siamo. insomma, Di cosa siamo. Ecco, perché anche parlando di spiritualità o le persone che sono credenti, insomma, non c'è solo la carne, c'è anche lo spirito. E nello spirito ci sono diverse manifestazioni, insomma, ce ne sono abbastanza. Per fortuna la gente oggi... Eh, ha allargato la mente, ha aperto, sì. a un'apertura mentale migliore, quindi accetta cose che se ci penso io vent'anni fa fare un discorso così, non era tanto ben visto. Non Beh, Daniela, stato... non, se posso dirti, non solo vent'anni fa, anche… Dici? Sì, sì, sì, sì. sì, sì, io, sì. No, per fortuna la situazione ha dato la spinta alle persone a cercare anche qualcos'altro, perché ho visto un notevole cambiamento sull'interesse all'introspezione che c'è ultimamente, proprio in questi ultimi anni. Sì. Allora, leggo qua, credo che sia un trauma, sì, che sia un trauma anche per loro, che cambiano direzione tanto quanto chi rimane sulla terra e i familiari, sì, credo che sono, siano due persone, due percorsi diversi, eh, uno per chi eh, rimane e uno per chi parte. Sono sempre due cambiamenti e quindi due vite che cambiano inevitabilmente a seconda della relazione che c'era con queste persone. Si aprono le domande e come eh, è ai funerali che di solito... I figli dei genitori appena trapassati si fanno la domanda di adesso no, dove andrà, e poi toccherà a me e dove vado? E dove, cioè, domande semplici, innocenti, ma alla fine riguardano qualcosa che noi conosciamo già. Perché lo stesso cambiamento che c'è fra il giorno e la notte, quando noi sogniamo, entriamo nel sogno e possiamo fare determinate esperienze credo che sia la stessa cosa che poi noi potremmo fare di là quando attraversiamo la porta della morte e quindi non c'è tanta differenza quindi prendere confidenza con questo mondo più nascosto ci aiuta al, per il momento in, in cui noi dovremmo eh, vivere in un luogo del genere e quindi lo ritengo, questo me lo tengo sempre in mente voglio essere preparata come si dice nello sciamanesimo, danzare davanti alla morte prima di morire. Ah, sì. sì, sì. fare il mio balletto. Va bene. Allora, vuoi aggiungere qualcosa, Eugenio? Eh, Beh, sì. eh, voglio solo dare un consiglio alle persone che ascoltano, proprio non da persona che sa, perché... Nessuno sa e siamo veramente tutti qui solamente per imparare, imparare, imparare, fare esperienza, imparare, fare esperienza, imparare, però guardatevi dentro, se volete eh, provare anche voi, magari mh, non riuscite o, o vi scoraggiate, per le prime volte è tutto normale, è tutto normale, l'importante è mantenere solamente l'intento, l'intento è la costanza. Le tecniche vengono dopo, quando vi siete abituati al mondo onirico, eccetera, eccetera. Io Per me dal 2017 in poi, da quando ho incominciato questo percorso, che non ho mai smesso, non ho mai mollato, la mia vita è cambiata. Lo dico senza, senza paura e senza sembrare un megalomane, non lo so neanche io. Ah, è una marcia in più una marcia in più, è una marcia in più. Io mi sento sempre la, la solita persona che sono tutti i giorni, eh, probabilmente po poche persone con cui parlo sanno dei miei interessi, ma per il resto eh, io rimango sempre, <ride> sempre sì. l'eugenio. No, di sanno più, che, perché sì. ti conosci sempre di più. Ecco, ecco, sì. è solamente che sì. mh, quello che mi piace pensare è che non mi fermo quando, quando mi addormento, anzi, eh, si comincia un'altra un parte di vita. Ecco, io la vedo così. Io, ogni volta che vado a dormire, per me è come incominciare un'avventura, ecco, un'altra. Eh, mi vedo l'andare a dormire in questa maniera, qua. Sarò, <ride> come dico sì. a qualche mio collega, sarò matto io, ma. A sì, c'è ancora. È... C'è ancora molto pregiudizio, ma sì, anch'io sì, dico, però... eh, metto l'equipaggio per andare a letto. Dico, eh, esatto. Nel senso, è qui, <ride> esatto, <ride> mi devo esatto. dotare. Sì, sì. è un percorso che eh, ormai sì, la percorso. gente le sa queste cose, quindi a seconda del momento, quando è il momento giusto, quando le persone intraprendono questo cammino, poi si rendono conto, si rendono conto di quante cose, quante intuizioni, quante risposte alle domande ci sono anche nella fase ipnagogica sì, del sogno ecco. che per me è quella, eh, dimmi, dimmi. Ecco no, Daniela, mi ricollego proprio a quello che stai dicendo tu adesso e la cosa ancora più meravigliosa è portare il mondo onirico nel mondo di tutti i giorni. Ehm come dire, eh, a proposito dei test di realtà, ma tante altre cose. Io ad esempio, eh, quando vedo una stranezza, qualcosa che non quadra, mentre magari guido, che ne so, io faccio subito un test di realtà e in quel momento mi sento molto consapevole, eh, ho come una percezione della realtà diversa rispetto a anni e anni fa, perché mi sembra quasi che sia anche la realtà stessa fatta di sogni, perché alla fine abituandoci a vivere e a fare esperienza nel mondo onirico, veramente le due cose vanno a pari passo, con regole diverse, mm. ma vanno a pari passo, vanno parallele. E alle volte un po' di sogno entra nella vita, e alle volte un po' di vita entra nel sogno. E mm. questo è lo scambio. È anche la bellezza della sorpresa quando, per esempio, colleghiamo e troviamo delle sincronicità, ma questa cosa sì. mi sembra di averla vista nel sogno, eccetera. È anche un modo diverso di vedere il mondo, io dopo un po' l'ho capito perché, perché se nel sogno c'è tutta questa sorpresa, meraviglia e imprevisto, anche nel mondo reale cominciamo a vedere la sorpresa, la meraviglia e l'imprevisto. Non diamo più per scontato tutto quello che vediamo, ma eh, siccome abbiamo visto cosa sa so fare il sogno, magari potrebbe succedere anche qui, perché no? E poi iniziamo a vedere che effettivamente succede anche, anche qui, solo che noi è come il chiodo nel muro, non l'abbiamo mai visto e quando l'abbiamo visto cerchiamo di vedere se è anche in altri... C'è anche nella nostra realtà di veglia. C'è un messaggio? Un altro messaggio? Questi scambi di pensiero sono veramente interessanti e proficui. Infondono serenità e tranquillità con la certezza che loro ci sono. Sono tutti vivi, ci amano come noi li amiamo solo che dobbiamo percorrere due strade diverse al fine di evolvere nella più pura spiritualità. Bellissimo. bellissimo Questo messaggio, bellissimo. molto bello, grazie mille. Daniela Eugenio. Eh, Eugenio, come sono d'accordo? Quando vado a dormire dico che vado in missione, vivo così la mia fase onirica. Infatti non dico mai ho sognato, Perfetto. dico ho visto, mi è successo, ho fatto, non vedo il nome, dopo vado a vederlo, una Perfetto. medaglia a questo tizio. È, è, è, sì, sì, esatto. È, è, è, vero, la, è, è vero, è vero. Come, come andiamo a letto noi, uguale. sì, <ride> Sì, esatto, bellissimo. Va bene Eugenio, allora io ti ringrazio per la tua disponibilità e ringrazio voi. Anna, Enrico, Focus 3.0 per l'opportunità e, e ci vediamo alla prossima puntata della rubrica il mese prossimo. Grazie mille a tutti per averci ascoltato e vi auguro una buona serata e dei sogni meravigliosi. Buonanotte grazie a tutti, mille. grazie mille Enrico, grazie tantissimo. Ciao, buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti, grazie.